Ciao, sono Fausto di Cateclora Piscine, in questo video facciamo l'unboxing, che non l'abbiamo mai fatto, del filtro a sabbia da sempre più cubiore della Intex. Allora, questo qua è il filtro a sabbia della Intex, il 26646, che ha come codice SF80220. Allora, il 220 sta per la, la testa della corrente alimentazione. 80 è la eh, categoria del filtro, praticamente la Intex di A4, di categorie, parte dalla 60 fino ad arrivare 70, 80, 90, ok? La 90 è la più piccolina, il filtro a a 4 m3 ora, la 80 è quella un po' più grande, 6 m3 ora, poi abbiamo la 70, 8 m3 ora e la 60 che è la 9,3 m3/h. tutti uguali sono i codici, come si fa a non sbagliare? Stiamo parlando di filtrazione, in realtà se tu guardi il flusso, cioè la portata della pompa senza il filtro, le cifre aumentano, no? Il 9,3 m3/h ha una portata pulita, diciamo, al netto del filtro di 12.000 litri, di 12 m3/h, eh, l'8.000, 10.000, 5, eccetera. Ci i colleghi per incentivare un po' le vendite magari utilizzano la cifra più alta che, diciamo, ingolosisce un attimo. Questo è un filtro da 7.900 litri ore, quindi 7,9 metri cubi ora di portata della pompa, ma in filtrazione, cioè sottoposto alle periodo di carico del filtro, a sabbia, si abbassa la portata a 6 metri cubi ora, che comunque niente niente, non è proprio malaccio, eh? non è malaccio. Vediamo cosa c'è nella scatola intanto, così almeno se acquisti un filtro a sabia da semi ora vediamo cosa c'è nella scatola. Ci sono i due tubi bocchettonati da 3 metri, sembrano corti, eh? ma sono da 3 metri, 3 metri di tubo. E i tubi bocchettonati si attaccano uno nella aspirazione, ok, con la sua bella guarnizione l'altro nella mandata che è diciamo il condotto con scritto out qua lo vedi qua eh? sempre con la sua bella guarnizione la pompa la ricevi nella scatola divisa un pochettino no? quindi questa qua è la basetta ok la basetta si attacca alla pompa ci sono dei buchi per delle viti evidentemente, no? eh, come a dire che c'è la possibilità di tassellare o fissare questa, questo componente, questo monoblocco diciamo, su una base di legno, di cemento. tu. Io non lo farei perché va a distribuire tutte le diciamo tutte le vibrazioni del, del marchingegno eh, per, per terra, diciamo amplificando un attimino quelli che sono i rumori che già nella Intex e nella Vest, che sono proprio niente niente. Se lo vuoi fare, ci sono questi due fori qua predisposti nella confezione. Non trovi nulla che eh, serva allo scopo, ma anche perché noi non ti consigliamo di fissarla. No? Tanto una volta che c'è dentro l'acqua, che poi dopo sia il fibalon, la sabbia di vetro, di quarzo, questa pesa e nessuno la sposta più. Non ti preoccupare. Punto primo. La base del filtro si incastra con la base della pompa sabbia. E qua ci siamo. Okay. Poi, seconda cosa, il filtro a sabbia va messo all'interno diciamo, della base, va messo sulla base e ha un incastro. Questo pernino qua si deve incastrare in questa basetta qua. Okay. Così facendo, dall'altra parte... La parte dello scarico intanto ti rimane esterna, così poi la puoi scaricare là, detto ti metterò dentro, dentro lì, ma soprattutto anche qui c'è una sede che eh, mantiene ben bloccato il, il filtro. Poi sopra il filtro trovi questa qua che è, è un collare, lo chiamiamo collare. Okay. È avvitato, sono due parti avvitate insieme, c'è un cappuccio di protezione che serve per evitare di farsi male, eh, qui da una parte il collare ha, ha la sede della, del dado, eh? ok, qui è già dentro il dado, ma dovesse uscire ricordati che da una parte ha la sede e dall'altra parte non ce l'ha, quindi dove non ha la sede, dalla parte dove non ha la sede eh, del dado ci va il bullone con la vite, con la vite. Dall'altra parte c'è la sede del dado chiave 10, ok, ma chi se ne frega della chiave tanto se rimane in sede e non fai grosse scemate con l'avvitatore come ho fatto già in passato, il dado è bloccato, rimane bloccato, quindi la chiave è del 10 non ti serve. All'interno del filtro trovi il tubo con i candelotti, li vedi qua dentro, okay, Sono già premontati. Eh, abbiamo fatto anche un tutorial su come si puliscono. Eh, questi candelotti sono delle grigliettine. Che servono per aspirare l'acqua, ma non lasciar passare la sabbia, nel caso tu metta dentro la sabbia all'interno del filtro, ok? Poi cosa trovi all'interno del filtro? Trovi questo qua che è un diffusore, come vedi, il tubo rimane già dentro in posizione senza grossi problemi. Però, se dovessi poi mettere e caricarlo con la sabbia, sicuramente serve questo diffusore che ha queste due funzioni. Lo tiene fermo e non fa entrare la sabbia all'interno perché è bucato solo lateralmente, vedi? Comodissimo. Poi, una volta che tu hai messo la sabbia, cosa devi fare? Devi inserire al di sopra del filtro della carica la valvola multivie. La valvola multivie ha il suo bel manometro che è riparato da questo pezzettino di cartone. In uscita c'è la sua guarnizione. Il tubo qua dentro va inserito in quest'altro quest tubo, femmina, quindi eh, ricordate di verificare che ci sia la guarnizione. Senza questa guarnizione eh, i due corpi, quindi la, la valvola multivie e il filtro, la tanica del filtro, non fanno la eh, tenuta idraulica e quindi il, il, il sistema non funziona. Per eh, assemblarlo basta inserirlo sopra, tu ah, in questo caso fai finta, di aver già messo la sabbia, ok? La sabbia o il fibro, quello che vuoi mettere, ok? Dopodiché bisogna fare in modo di eh, ecco di calzare il filtro all'interno, diciamo, quel tubo lì e spingere giù, va bene? Poi, prima di serrare, di inserire la ghiera, bisogna direzionare il condotto in in direzione della pompa, quindi così, ok, perché questo tubo, tolto il nastro che protegge le guarnizioni, questi cinesi hanno paura che la guarnizione vada, allora, questo tubo di collegamento della pompa sabbia tra il motore appunto e, ecco qua, tum, e la valvola multivie. quindi stiamo assemblando il filtro, eh? Ricordati questo qua nel condotto in, cioè l'acqua arriva da qua, viene buttata dalla pompa nel filtro tramite il condotto in, ok? Questo che è il condotto out andrà in piscina e verrà collegato con un bel tubo di questi qua, ok? Quindi noi mettiamo il tubo e il collegamento lo facciamo così, out verso la piscina, ok? Così. ok ritorniamo un attimino all'assemblaggio della, della nostra valvola multivie ti ricordi che ho tirato via la, eh, il collare il collare è fatto da questi due pezzi uguali per farli speculare tra di loro va inserito così bisogna stare attenti ovviamente ci sono le due alette eh, di ci sono le due alette che diciamo eh, Contrassegnano un po' la posizione del collare, non puoi sbagliare, ecco qua. Tappino di protezione una volta che è stretto tutto insieme e siamo a posto. Adesso torniamo alla nostra bella pompa, eh, il motore viene fornito senza il prefiltro attaccato, ci sono due guarnizioni qua che eh, fanno in modo che possa venire la tenuta stagna tra il motore e il prefiltro, prima di installare il prefiltro quindi aprirlo togliere la ghiera togliere il cestello prefiltro e l'installazione tra il gruppo idraulico della pompa e il prefiltro avviene per pressione, quindi inserisco un M4 semplicemente, lo blocco con questa, questa ghiera di fissaggio la stringo bene ecco qua Rimetto il cestellino, il tappo trasparente con la sua bella guarnizione, eh? con la sua bella guarnizione, dentro qua, viene del tappo e via. Anche qui abbiamo la nostra bella guarnizione che serve per poter agganciare il tubo che arriva aspirazione della piscina, noi tipicamente qua ci attacchiamo il nostro skimmer. Okay. ok. Ecco qua, abbiamo montato, assemblato il filtro a sabbia da semi cubiola della Intex, Un'ultima cosa per chiudere l'unboxing. Qui trovi il manuale è in due lingue, ok? Una volta trovato la lingua italiana, che sta dopo che sta dopo il tedesco, ok? E poi c'è un tedesco, è un tedesco, due tedeschi, due tedeschi, tre tedeschi, tre tedeschi. Non cambia niente sul tedesco. Questa l'avete capita, è un, po più è un po' più difficile, è un po' più difficile, perché sono molti tedeschi. Trovi il riferimento ai componenti, ok, questo è importantissimo. Perché nella pagina successiva, sempre con riferimento ai numeri di prima, trovi il, il numero dei pezzi che compongono questo, questo kit e il codice di riferimento che ti serve nel momento in cui tu dovessi ordinare uno qualsiasi dei pezzi tipo la valvola di schiato, il coperchio, eh, il prefiltro, il tubo di bypass, c'è la valvola multivie, c'è l'1131 che è il tappo di scarico, insomma eh, la maggior parte dei tutti i pezzi che compongono il nostro filtro a sabbia sono disponibili come ricambi, noi li abbiamo quasi tutti, li abbiamo in gran parte o tutti e li trovi sul nostro sito sul nostro sito lo trovi qui, se ne hai bisogno. Speriamo di averti chiarito le idee su cosa trovi nella confezione del filtro a sabbia della Intex 26646, quello da 6 m3 ora, quello da 4, da 8 o da 9,3 m3 ora, poi è la stessa cosa alla fine, più in grande per quelli più grandi, più in piccolo per quello più piccolino, il filtro da 4 m3 ora non ha il prefiltro. Se ti è piaciuto questo video mettici un like, se hai dubbi, domande o richieste scrivili qui sotto nei commenti che il vince che oggi è fuori, eh, ti risponderà sicuramente, di sicuro, eh, che ti rispondiamo. Ciao da Castellatura Piscine, grazie alla prossima!